Tornati in diretta, allora, stiamo monitorando ovviamente la situazione perché eh, anche se ci siamo svegliati già con eh, insomma, il risultato effettivo delle elezioni eh, di ieri, però insomma, cominciano ad arrivare anche delle dichiarazioni che tra poco naturalmente andremo a leggere insieme. Lo scopo di questo nostro spazio in diretta che abbiamo voluto aprire a tutte le nostre piattaforme non solo alle fonti.tv ma anche alle piattaforme social proprio per insomma, costituire una sorta di confronto ancora più esteso, eh, l'obiettivo proprio, è proprio quello di analizzare il voto di ieri. Centrodestra ha vinto naturalmente a man bassa come si, si suol dire perché ha superato il 40%, il centro sinistra si è fermato al 26%, eh, Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia guida la coalizione di centrodestra la narrativa eh, era già questa insomma eh, la narrativa politica era già questa eh, i sondaggi la davano per eh, davano Fratelli d'Italia come partito eh, più, più votato ma insomma poi sapete benissimo e sappiamo benissimo che le cose possono cambiare invece così è stato 26% diventa di fatto Fratelli d'Italia il primo partito italiano seguito dal Partito Democratico e poi eh, c'è stata la sorpresa del Movimento 5 Stelle che è arrivato al 15% con Giuseppe Conte che ha già rivendicato la, il reddito di cittadinanza, ha detto, è una delle prime dichiarazioni che ha rilasciato Conte, difenderemo il reddito di cittadinanza con tutte le nostre forze. E poi eh, sorpresa amara invece per la Lega che arriva al 9%, Forza Italia 8%, perché al di là del fatto che fanno parte della stessa coalizione li metto vicino, perché Forza Italia sappiamo molto bene già da un po' che, insomma, eh, non, versa in uno stato di salute non propriamente ottimale. La Lega invece era fino a poco tempo fa il primo partito, mentre adesso scende appunto al 9%. Avremo modo poi di parlare anche degli altri partiti, naturalmente. Io saluto, da questo momento in avanti avremo un po' di ospiti che eh, seguiranno Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro e Fabio Massa, giornalista affariitaliani.it, i primi due ospiti Bene. che ne parleranno con noi. Buongiorno, bentrovati. Bene allora eh, subito per rompere il ghiaccio eh, Giancarlo Marcotti parto da te poi naturalmente vado subito a sentire l'analisi di Fabio Massa che lo conoscete sicuramente insomma è, è sempre un'analisi molto molto mirata e puntigliosa e non vedo l'ora di sentirla anche quella di Giancarlo Marcotti naturalmente però ovviamente sono due figure diverse e non a caso le ho messi accanto allora Giancarlo Marcotti cosa ti senti di dire subito eh, il giorno dopo le elezioni? Allora direi nessuna sorpresa, cioè, i risultati più o meno concordano con le, le varie, i vari sondaggi che erano stati fatti prima del voto, cioè se andiamo a vedere l'ultimo sondaggio del giorno 9, perché sapete che negli ultimi 15 giorni non possono essere pubblicati i sondaggi, ma il sondaggio del giorno 9, l'ultimo sondaggio più o meno dava questi risultati, magari un po di, il calo della Lega è stato un po' più accentuato, la crescita di, di Fratelli d'Italia, ma insomma eh, sono questioni di, eh, veramente di decimi di punto. La questione è da, da sottolineare, ovviamente, a parte il cambio che eh, avremo di, di governo, quindi avremo per la prima volta un presidente del consiglio donna, avremo per la prima volta un presidente del consiglio di una uh, forza politica che fino a ieri vale fino a ieri, fino alla allo, sì, ieri per modo scorse, di dire, certo certo sì, alle elezioni scorse valeva solo poco più del 4% ma io eh, in un tweet l'elezione uh, di ieri le, così le, direi che possiamo dire che ha perso Draghi, ha perso l'agenda Draghi, ha perso Draghi, cioè le, eh, la, la Lega ha perso perché si è legata a Draghi, se non si fosse legata a Draghi oggi avrebbe il doppio dei suoi voti e, e ha vinto invece chi è stato all'opposizione, cioè Fratelli d'Italia. Direi che questo è il... Il succo della, delle elezioni, insomma, okay, mi fermo. Ok, ok, sì sì, dopo tanto ci torniamo, questa è la prima, eh, così, la, la prima analisi che vi sentite di fare. Fabio Massa, allora, ehm, le avrei seguite immagino in notturna o non lo so comunque, eh, cosa e <ride> eh, vabbè dai quelle un po' tutte ce le abbiamo anch'io non l'ho seguita tutta notte ma alle due mi sono svegliata e mi sono messa a leggere tutto quindi insomma abbiamo fatto un po' le ore piccole tutti quanti qual è la prima cosa che hai insomma, notato e che ti senti di, di, di evidenziare poi naturalmente ti lascio fare un'analisi anche più completa allora beh, intanto io ho, fatto, ho passato la nottata tra via Bellerio la sede della Lega tra il Brian and Barry Building, dove c'erano tutti, tutti i colonnelli del nord di Fratelli d'Italia, e poi sono anche andato nella sede del Partito Democratico che era a, a Lambrate, eh, ovviamente su Milano. Tutto su Milano. Eh, che cosa mi sento di dire? Guardate, il tema qui è, è che eh, siamo tornati ai, a, ai partiti regionali tranne FD e mi spiego. Esistono due partiti nazionali, Fratelli d'Italia e il Partito Democratico, che prendono più o meno la stessa percentuale, altissima Fratelli d'Italia e mediamente bassa il, il, il Partito Democratico, anche se non molto più bassa del, della volta scorsa, eh? cioè, se sì. guardiamo i dati assoluti, che sono spalmati tutto il territorio nazionale. Poi invece abbiamo due differenti partiti che eh, si giocano lo, vengono giocati in senso regionale il Movimento 5 Stelle che ha dei risultati altissimi nel sud Italia, 34 in, in Campania, 29 in, in, in Calabria, 28 qualcosa del genere in Puglia, cioè risultati altissimi a livello regionale, e ehm, il Partito di Calenda, quindi il terzo polo, che ha risultati mediamente più alti nel nord, e crolla nel, nel sud Italia. E, che cosa ci restituisce questo, questo, questa lettura? Ci restituisce un'Italia spaccata in due, fondamentalmente. Sì. Eh, per, proprio per bisogni. E rispetto a quello che diceva il collega Marcotti, ehm, più che, io penso che, eh, sì, l'agenda Draghi è stata bocciata, ma io vado anche un po' oltre. Secondo me nessuno ha capito esattamente cosa fosse l'agenda Draghi. E per la seconda volta, perché già era successo con Monti, ma lì ne avevamo la... la la plasticità, perché lui si candidò a Monti, in questo caso invece Draghi, un pochino più furbo, non si è candidato, ehm, abbiamo la plasticità che i governi tecnici del consenso non ne hanno, vengono scelti senza consenso mm -hmm. e poi non ne, generano. non ne generano, quindi chiunque abbia parlato di agenda Draghi, la gente non l'ha capito, che cavolo è questa agenda Draghi? Se dovessimo riassumerla noi così, in due parole? faremo fatica anche noi a riassumerla. Figurarsi qualcuno che non sta lì a, a tutte le volte a pensare, a vedere, fare come facciamo noi, che siamo un po' come gli analisti di borsa, no? che guardano le, le minime oscillazioni della politica. Ecco, queste sono un po' le prime due o tre cose che mi viene da dire. Poi, poi c'è un altro tema, eh? perché la Lombardia, è, la Lombardia è qualcosa di ancora più complesso. Perché la ferita in Lombardia è, è devastante. Salvini ha fatto delle liste in cui ha escluso tutti i giorgettiani, buona parte di quelli eh, di Federica. Eh, la Lombardia ha punito pesantemente la Lega e l'ha punita ancora di più il Veneto, che già è stata una, una roccaforte in Friuli-Venezia-Giulia. Dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe esserci, secondo la vola vulgata, il sostituto di Salvini, pronto che Federica, eh, Fratelli d'Italia, più di doppio. Do, di doppiare, cioè, una roba ha più che doppiato. Diciamo così, il, il la lega sì. e questo mette, mette sulle prossime regionali che è la prossima sfida, eh, un, una grossa ipoteca. Una grossa ipoteca, cosa ne pensi di questo, Giancarlo Marcotti? Poi dopo andiamo ad analizzare altri aspetti. Una grossa ipoteca. Cosa, cosa rispondi a Fabio Massa? Eh, sì, le, la questione Lega è effettivamente abbastanza anomala, nel senso che eh, allora, anche il Partito Democratico non ha avuto un buon risultato, no. adesso non so se rimarrà l'ETA o se verrà sostituito, ma qualora venga sostituito l'ETA non c'è nessun problema, cioè trovano una persona a mettere al suo posto, la Lega eh, è, è diversa, cioè al posto di Salvini chi si mette? Chi ha fatto crollare la Lega? Cioè Zaia, Fedriga e, e compagnia. Perché il Veneto non ha votato perché si è sentito tradito. Cioè, questi, oh. questi hanno fatto una politica che neanche il PD faceva. Cioè, eh, quindi, eh, per forza, poi dopo eh, il il, nel Veneto e, e in Friuli il, la Lega crolla crolla perché ci sono personaggi come Zaia e come eh, Federica che sono non lo so molto più vicini al PD io con, insisto su questo fatto cioè non riesco i, i, i veneti rimanevano di sasso ogni volta che ehm, Zaia Uh, compariva i tutti i giorni con questa storia del covid eccetera che compariva dicendo appunto le stesse cose che diceva il PD non distinguendosi eh, a, a quel punto è ovvio che eh, c'è stata una parte che non ha votato, cioè non sì. è neanche andata alle urne, perché in Veneto il PD non lo votano, c'è poco da fare, anche se il PD promettesse di dare un milione di euro a tutti Beh, i veneti. Beh, ci sono delle regioni, votano. certo, ci sono delle regioni che insomma mh, per, poi restano sempre fedeli alla parte politica di riferimento, quella più tradizionale, no? Per così dire. Certo. Okay. certo. E quindi quella parte eh, della, della Lega un po' è andata nella stensione e poi è andata a Fratelli d'Italia che non ha fatto nulla per avere tutto questo successo, so è solamente rimasta all'opposizione di Draghi e non ha fatto neanche tanta opposizione perché insomma ha votato anche delle cose che è in invotabili eh, e anche... Eh, quindi eh, bastava solamente essere un po' critici con Draghi che eh, si sarebbero avuti dei... Dei risultati migliori da parte okay. della, della Lega. Invece è così. Eh, allora, la... un'altra cosa da segnalare. Poi vi mostro le, le, alcune degli screenshot di siti eh, stranieri di come hanno accolto questa vittoria del centrodestra. Prima, però, bisogna dire altre cose. Che eh, vabbè, Di Maio resta fuori dal Parlamento, il suo, eh, il suo partito impegno civico raggiunge a malapena l'1%, ma anche altri piccoli. I piccoli leader, diciamo, restano fuori, per esempio eh, Paragone con Italexit, forse c'era qualcuno, perché poi qualcuno, eh, magari anche i giorni precedenti il voto no, mi ha scritto, ma secondo me ci sarà la sorpresa Italexit, invece non c'è stata la sorpresa Italexit, Italia Sovrana e Popolare di Marco Rizzo resta fuori, insomma, i, pic i piccoli movimenti a partire da quello di Di Maio, Fabio parto da te, esclusi totalmente. Di Ma Su Di Maio ti aspettavi di più o era una sconfitta annunciata? Allora, anche qui cerchiamo di mettere in ordine due cose. L'operazione di, di Maio con la spaccatura nel, dal Movimento 5 Stelle era un'operazione di palazzo mm. che in un primo tempo coinvolgeva anche il sindaco di Milano. Cioè, Il senso della cosa era il Movimento 5 Stelle sta crollando, mettono a rischio il governo Conte il governo Conte, il governo Draghi scusate, il governo Draghi noi facciamo un'operazione per cui prendiamo 60-70 parla, parlamentari quindi lo svuotiamo giochiamo per sei mesi con questa cosa quindi con una forte presenza sui giornali il fatto che noi siamo responsabili eccetera eccetera eccetera eccetera, eccetera. quindi per sei mesi noi stiamo lì e eh, fermentiamo e poi andiamo alle elezioni che siamo sicuramente già più noti abbiamo fatto delle cose questo era il disegno però poi cosa succede? Come al solito il diavolo fa le pentole ma non i coperchi quindi è la verità è che Draghi non sopravvive come governo e quindi devono andare alle urne e alle urne i cittadini, ripeto, non sono come noi e guardiamo le minime variazioni i cittadini sono molto più forse anche meglio, eh, forse più basici ma più basici nel senso buono nel senso che loro guardano le cose in maniera molto più, più dall'alto e vedono che uno eh, Di Maio si è separato da conte perché? per cose di palazzo, I capiscono, questo vuole essere rieletto, cose di palazzo, alla fine tra l'originale e la copia tu prendi sempre l'originale e quindi votano contro, perché mm -hmm. alla fine quello che ha fatto il, il di Cittadinanza è stato Conte, perché le governo Conte, quindi Conte e Radio Cittadinanza voto lì, Di sì. Maio morto, voi dovete pensare che ha, ehm, in Lombardia il movimento di Di Maio ha fatto la metà secca sì. di vita di Sara Cunial. 032, 0,32 per 19.000 voti, 19.000 voti, cioè vuol dire che se fossero le elezioni di quartiere dello Stadera non sarebbe comunque stato scelto per, per, ecco. per guidare anche il municipio 9. Cioè, stiamo parlando del nulla più assoluto. Ma è stata la te cioè, una tempistica sbagliata o proprio mo la mossa in generale? Se vogliamo tempistica entrare? Tempistica sbagliata, campagna sbagliata, ehm, è stato percepito come la, la, la, la rivista che voleva rimanere lì. traditore, infatti, ok E certo, certo. infatti il sindaco di Milano, che non è un cretino, l'ha mollato istantaneamente. Voi avete visto una dichiarazione, una... Di Maio no no no, no ma è finita la carriera politica di Di Maio secondo te Fabio poi dopo vado anche da Giancarlo ah, me lo auguro me lo auguro me lo auguro me lo auguro assolutamente sì immagino sì di Maio è un altro trano, personaggio, uh, vabbè, se, oh, oh, oh, insomma non, era, non è mai stato amato da tutti, però c'è stato un momento quando era ministro in cui molte persone, anche non necessariamente del Movimento 5 Stelle, mi, mi riferisco a quando lui ancora stava nel Movimento 5 Stelle, aveva cominciato a rivalutarlo, cioè sostenendo che nel corso della sua carriera politica effettivamente avesse eh, riportato dei miglioramenti evidenti e che quindi, eh, insomma, secondo qualcuno aveva avrebbe potuto da lì in avanti fare sempre meglio eh, quindi insomma in realtà al di là della mossa politica sbagliata ma la persona. scusa, poi non stiamo parlando di un giocatore della primavera no, no, no, che no, tu appunto, lo guardi crescere diciamo, dici ma tu un modo in maniera sono in Serie da... parti dalla Serie A e che fai, poi cresci pian piano non no, così. sono d'accordissimo anche... è, è stato un accidente del destino il fatto che lui abbia avuto i tre ministeri più importanti di cui due contemporaneamente d'Italia per tutti questi no, anni. No, no, Ci ma infatti, destino, e poi eh? comunque indipendentemente da questo, eh, anche se la si può pensare diversamente, poi eh, in politica sono mosse le strategie che ti fanno salire o scendere anche improvvisamente, quindi eh, è ovvio che si annulla tutto quello che eventualmente hai fatto prima di, di positivo, questo, questo è chiaro. Giancarlo cosa ne pensi tu di Di Maio? ma eh, Di Maio ovviamente ha fatto una mossa sbagliata e l'ha pagata cioè il eh, politico è sempre stato più che modesto d'altronde insomma però, però questo no, io vorrei sottolineare un fatto di queste elezioni che eh, penso che sia il fatto più importante tra l'altro Fabio lo ha già sottolineato ossia c'è tutta una zona d'Italia una grande zona d'italia che è in condizioni pietose e vive solamente delle elemosine. quindi di maio Uh, uscendo dal Movimento 5 Stelle ha decretato la sua morte e noi qua stiamo a parlare di eh, successo del Movimento 5 Stelle perché questi hanno preso il 30% a Napoli o in quelle zone lì dove praticamente vivono di, di reddito di cittadinanza qua, purtroppo io lo, lo ribadisco per l'ennesima volta sapete come la penso io sull'euro ma L'euro chiaramente eh, ha, ha penalizzato l'Italia e eh, penalizza sempre le zone più depresse, quindi ha penalizzato il sud Italia che già non era in buone acque prima, però perlomeno quando avevamo ancora la lira... Eh, il, il fatto che la lira si svalutasse permetteva alle aziende del nord di essere competitive uh -huh. con il blocco del cioè l'entrata nell'euro il blocco dei cambi è chiaro che al, alla lira la, la, cioè alla, al nord alle aziende del nord è venuta a mancare la competitività e chiaramente a quel punto lì il sud è diventato una zona veramente depressa io o nel, nel mio prossimo video l'ho già fatto non l'ho ancora pubblicato ma dirò che eh, per dire non, non siamo a livelli di Croazia siamo proprio a livelli di Kosovo siamo a livelli non so di, di, di, di quale zone cioè è veramente oramai e, e chiaramente quelli del sud da un certo punto di vista hanno ragione cioè eh, non, non, non, eh, cosa, cosa stiamo a discutere su quello che mangeremo tra una settimana se non abbiamo da mangiare oggi e quindi votano chi gli ha promesso che gli manderà queste prebende, questa elemosina che è il reddito di cittadinanza no no vabbè certo allora adesso eh, come detto andiamo a vedere peraltro è una del, delle questioni che voglio sottoporvi me le sto segnando perché eh, sono tante eh, non riuscirò neanche a chiedervi tutto in un unico pacchetto vi metto questi tre, tre aspetti. Intanto vi chiedo se il voto che è andato a Fratelli d'Italia, ricordiamo 26% è simile barra uguale o non ha niente a che vedere con appunto il voto di protesta di cinque anni fa del Movimento 5 Stelle. Cioè è stato un voto di protesta? Perché poi abbiamo visto, beh, per scelte ovviamente poi che il Movimento 5 Stelle ha fatto nel corso del, di, di questi cinque anni. Però insomma, eh, abbiamo visto poi il Movimento 5 Stelle dove è andato, no? Quindi vi chiedo questo: l'altro aspetto. Riguarda l'allarme fascismo che ruota intorno a, alla guida di Fratelli d'Italia per la coalizione di centrodestra. Vi mostro eh, cosa, come titolano, diciamo, alcuni dei principali siti stranieri eh, dalla BBC al PA vince l'estrema destra. Questo è un po' il titolo che emerge in modo diverso. Regia, grazie, facciamo passare. Ecco qui. Eh, beh addirittura qui si dice il primo governo di estrema destra di Giorgia Meloni dopo quello di Mussolini, cioè addirittura. Eh, lo dico in questo modo perché scusate a me sembra un po' eccessivo nel senso che poi si può pensare che i fratelli d'Italia sia un partito più di estrema destra rispetto a Forza Italia per intenderci però addirittura dire che dopo il governo di Mussolini che poi è stata una dittatura, arriva Giorgia Meloni e lo si mette a paragona peraltro non ha ancora iniziato a governare scusate come facciamo a dirlo prima di tutto, vabbè, li vediamo benissimo Regia, grazie per la collaborazione Alessandra e Eliana in questa mattinata sicuramente un po' pressante, sempre Giorgia Meloni in primo piano, ecco qui ancora vabbè, la destra che vince le elezioni, andiamo avanti perché poi c'è un altro che parla di destra dura, vabbè, di Meloni appunto come dire estrema destra, la ultra destra, l'estrema destra che vince le elezioni per la prima volta in Italia eh, e appunto eh, dico anche per esempio il Financial Times ha eh, parlato di un'Italia che rischierebbe in questo momento ma non è un balzo nell'estremismo eh, e molti puntano l'accento sulla leader appunto di, di Fratelli d'Italia. Ecco, questo allarme fascismo e poi vabbè mi sento di dire anche che eh, adesso vedremo come andrà la formazione del governo però per la prima volta potremo avere una, una premier donna ma insomma la parte femminile della politica è non solo non, non fa i complimenti no? per questo poi io ho scritto un tweet stamattina ho detto chiediamo poi le quote rosa insomma mi sembra un po' eh, un po', un po', un po' un, un, un, non lo so non so neanche come definirlo allora sono tante cose ma insomma cerchiamo di fare un'analisi eh, su, su questo Fabio parto da te non so da quale vuoi partire fascismo allora. voto di protesta e femminismo, mettiamola così per, per, per riassumere. Vado in ordine, allora per il 5 Stelle, 5 Stelle quando si è presentato 5 anni fa, anzi 6, ehm, perché comunque la campagna elettorale è cominciata ovviamente prima e c'era già da prima la spinta che avrebbe poi portato oltre il 30% la volta scorsa, non era un partito di centrosinistra se vi ricordate, era un partito che voleva dirsi fuori. Un movimento addirittura, Fabio, non sì, volevano sì, neanche essere chiamati partito No, vabbè, eh, no, vabbè tutti, però... tutti quanti eh, non vogliono essere so. chiamati partiti. Lo so lo, persi so, persi. lo so, lo so, lo allora, so. Era, eh, erano fuori due, dalle due dinamiche, ok? E quindi chi ha votato là 5 e 6 anni fa come consenso con questa spinta dal basso era tutta gente che diceva il PD no perché è establishment nazionale da tanto tempo. e eh, la Lega e Forza Italia no perché sono comunque gli establishment di destra che erano stati prima del PD e che comunque governavano tutte le regioni di fatto, bene, a questo punto cosa succede? Succede che la situazione è cambiata, il Movimento 5 Stelle nel tempo si è collocato nel centro-sinistra ma, ma, ma proprio in maniera ideologica, nessuno può pensare oggi che il Movimento 5 Stelle stia fuori dai poli no no, sta a sinistra, anzi è la parte più sinistra del PD questo è un fatto, non è che possiamo dirci niente. Dunque, dunque, ovviamente hanno perso i voti. Quei voti da quell'altro 15%, che era quello che non, non stava a sinistra, era di destra probabilmente, Dove è finito alla Meloni. E questo già somma 4%, più 15 faccia, facciamo già il 19%, 4% era quello che la Meloni aveva storicamente. E siamo a 19%. Il resto dei voti la Meloni li ha presi da, da Salvini. <ride> Se tu, voi fate le somme, il resto dei voti li ha presi da Salvini, che sì? infatti ha sì. preso più o meno il 19%, adesso arriva al 9, 8 e 9, eh? insomma, se voi fate due, due, due conti, arriverete più o meno alla percentuale della Meloni, anzi, qualcosina in meno, perché Forza Italia ha retto più di quello che si pensava, questo ha fatto la Meloni, non è che avete preso il voto di protesta, ha preso il voto di destra, che era già lì, è sempre stato lì, era un'anomalia che fosse stato okay, col Superstella. Okay. Secondo, sì. allarme fascismo, allora, io ho scritto un commento l'altro una settimana fa in cui dicevo che alla gente gliene frega molto di più dell'assistenzialismo piuttosto che del fascismo, cioè in Italia nessuno pensa che possa tornare il fascismo, il fascismo quello con manganello. Vabbè, no, di... certo. E, e quindi eh, però gliene frega molto se c'è il reddito di cittadinanza o no, se arriva l'aiuto o no, la, la, il sistema fiscale italiano è fondato su una cosa che si chiama bonus, super bonus, bonus bebè. Eh, assegni che sono le eccezioni teoricamente alle regole, per quale motivo? perché nessuno ha il coraggio di cambiare le regole perché poi in fondo gli italiani quando gli dai un bonus poi se lo vogliono tenere perché hanno il nel concetto nella testa, in parte anche fondato che lo Stato ti frega e detto da un imprenditore un editoriale Pensare che comunque la pressione fiscale su un'azienda è al 70%, ovviamente uno poi si difende in qualche maniera e la cosa che il cittadino pensa è oh almeno arraffiamo quello che c'è da arraffare e quindi l'assistenzialismo vincerà sempre sul, sul, sul fascismo e, e la gente si sente garantita nei suoi diritti, no patrimoniale, la Meloni il eh, Reddito di cittadinanza, eh, come si chiama? Conte. Conte. Finisco sul femminismo. Sì, sì, sì no, no, ma ti, mi inserisco sì. solo perché un amico, per esempio, scrive. Mi permetto di dire che il voto si è diviso tra i sostenitori del reddito di cittadinanza e chi è contro, giusto per seguire questo un del po'. Del nord. Mm. È sicuramente del nord. Alberto, non, non so di dove sia, però comunque. Sì, fratelli d'Italia mm. è un partito nazionale. Questo potrebbe valere tra Calenda e Conte, okay. non per Fratelli d'Italia. Detto questo, Femminismo. Sì. Femminismo sul femminismo, eh, ragazzi, il femminismo come altre battaglie o meglio, art il eh, femminismo è il nome di un eh, movimento, quello sì, movimento eh, collocato nella sinistra è parlamentare ed extra parlamentare da un certo punto di vista per i diritti delle donne negli anni 70, 60 e 70, questo è poi prima storicamente addirittura sì, adesso prima, io ho detto femminismo un po' in modo però, provocatorio però, ovviamente però, mm. parliamo di di eh, istanze femministe. Sì, sì, sì, sì. femministe. Uh, L'istanza femminista è una cosa che la, la, uh, la sinistra rivendica per sé, esattamente come le istanze ecologiste. Le istanze ecologiste, le istanze femministe, la sinistra le rivendica come, per sé come propri valori, propri DNA È come dire che io rivendico per me il fatto che ho la cravatta rossa e le bratelle Bordeaux, ok? E non posso succederla questa cosa perché è una mia cosa distintiva, va bene? Uh -huh. e, la verità è che la destra non le ha mai valorizzate queste cose. Ma se ci pensate, con tutte le risate, questo, quell'altro, come gestisce le donne Berlusconi, eccetera. No, Berlusconi è quello che ha fatto più ministre donne, è quello che ha messo la prima presidente del Senato donna, cioè nel senso nel, esiste un femminismo di destra non è, esiste solo femminismo di sinistra tanto quanto esiste un ecologismo di destra tanto quanto esiste un ecologismo sì, ma in realtà il mio, il mio punto era ancora più ampio nel senso che secondo me indipendentemente dalle idee politiche io capisco che è un po' più complicato per chi fa politica e la pensa diversamente fare i complimenti a una donna come Giorgia Meloni se non la voti però siccome eh, il nostro paese è molto indietro e appunto come hai detto tu soprattutto la parte della sinistra rivendica queste battaglie io dico allora, c'è una donna che comunque è di fatto, perché io, io ovviamente nessuno deve dire per chi ha votato, ma non necessariamente ho votato per Giorgio. Meloni, Sto facendo un'analisi proprio generale. È l'unica leader politica donna. È riuscita in pochi anni a portare il suo partito dal 3%, al 4% al 26%, sta probabilmente per diventare la prima premier italiana donna. E allora mi dico, in senso generale, sociale, dovrebbe esserci un po' più di riconoscimento di quanto sta avvenendo a livello sociale, non politico. Poi, politicamente parlando, l'avversa... Ma, mm. ma avete capito che a su Giorgia Meloni hanno fatto le peggio battute? Eh, ma vabbè, lo so Barsa, Fabio. Perché questo, perché questo, perché li... hanno fatte le donne di, di, di, di destra hanno fatto le donne di sinistra no, no, vabbè, infatti, però perdonami io lo dico perché eh. io che non sono assolutamente cioè sono una donna quindi ci tengo ovviamente alla parità di genere ma dovrebbe essere un fatto già assodato e non certo da, da ancora da rincorrere sono ben distante da tutte le prese di posizione che sentiamo ogni giorno e che nulla hanno a che vedere con appunto il ri riconoscimento delle pari opportunità quindi lo dico in modo provocatorio da donna e lo so è quello che stai dicendo tu lo so perfettamente però giusto per per, per, per non è inutile, tanto non è che ce la dobbiamo raccontare no è così è però non facciamo retorica per niente non noi ovviamente dico tu hai seguito il mio ragionamento Giancarlo arrivo da te leggo uh, qualche messaggio gli amici ci stanno seguendo numerosi stamattina Matteo Di Maio aveva vinto la lotteria ruota di Napoli poi Alex, buongiorno, scusate ma i 5 Stelle dicono di avere il limite dei due mandati, ma Conte non ne ha già fatti due, quindi non avrebbe più dovuto candidarsi, però Conte è una figura, adesso, vabbè, adesso rispondiamo, però è una figura un po' particolare. Poi Alberto che aveva parlato del voto che si è diviso tra i sostenitori del reddito di cittadinanza e chi è contro, dice che sono a pochi chilometri da Milano, perché Fabio tu avevi chiesto, eh, avevi chiesto di... di... Era Esatto. È <ride> Poi un altro messaggio, il centro-destra si è messo nella parte giusta, eh, va bene, eh, allora Giancarlo stesse analisi chiedo a te insomma, eh, la stessa che ha fatto Fabio. Sì, allora parto dal femminismo, eh, eh, tante donne si sono schierate contro eh, la Meloni semplicemente perché in Italia i media sono in mano tutti alla sinistra, sia le le, i canali televisivi che poi tutti i giornali tutti i giornali non ne parliamo e di conseguenza se uno vuole eh, eh, così vivere in quello i cosiddetti artisti per dire che poi artisti <ride> è un, un termine che non dovrebbe non dovrebbe essere usato per quelle, per quelle persone comunque nel mondo dello spettacolo eccetera vivono attorno a quel sottobosco lì della sinistra e quindi per questa è, è la, la, la questione la seconda cosa invece è il voto di protesta il voto di protesta era effettivamente quello del movimento 5 stelle di cinque anni fa eh, quello della meloni è al limite un voto di protesta nei confronti del governo Draghi, ecco, cioè di premiare eh, l'unico partito che è stato fuori da quella melassa di governo. Ma soprattutto c'è la questione fascismo, che è una cosa che eh, veramente fa ridere, cioè in in Lombardia normalmente la si definisce una baggianata quella del fascismo, del ritorno del fascismo in Italia. Hanno parlato di fascismo anche dopo le elezioni in, in Svezia, do, dove i socialdemocratici avevano governato per 90 anni, quindi eh, e, e finalmente insomma dopo aver distrutto quello splendido paese che era la Svezia, perché adesso uno che abita nella periferia di, di Malmo, cioè sì. Non esiste più, nel senso è, è terra di, di nessuno, lì è terra delle, di bande, di roba. quindi dopo aver distrutto uh, la, la Svezia finalmente anche gli svedesi hanno, hanno votato, hanno cambiato. No? In Italia la questione del fascismo, ripeto, è una baggianata. Il fascismo, anzi il nazismo in questo momento c'è cioè in Ucraina. Gli ucraini sono in questo momento dei fascisti e dei nazisti. Hanno cercato un genocidio nei confronti di persone del, eh, del, del suo stesso territorio, quelli del Donbass. Quindi lì abbiamo il fascismo, non in Italia assolutamente. Mm. Allora vi chiedo questo prima. Allora, io mi dissocio. Eh. Ok, Però... bene, dissociati. Molto bene. Su questo sono mi contento. Dissocio dopodiché sul resto parliamo ma sulla no pagherà. no no vabbè mi io, fa non ho, piacere, ho, io non ho mi fa piacere, mi un, fa attimo, piacere. un attimo io un attimo attimo. ho le testimonianze eh, no no, no, no vabbè ma infatti allora aspetta discorso... aspetta Giancarlo perché allora io eh, se, seguo Fabio ma perché non possiamo oggi avere le testimonianze quindi detto così eh, insomma è un po' forte come espressione però non è, non è la sede adesso oggi eh magari ne parleremo ci mancherebbe sai che io e te Giancarlo affrontiamo tantissimi discorsi è ovvio che detto così Insomma, il dissociarsi ha senso giornalisticamente parlando, ma perché eh, bisognerebbe... No, no, no, no, ma appunto nel senso che ci tenevo anch'io a inserirmi, insomma, per, per, per dire queste cose bisogna avere, appunto lo dico anch'io da giornalista, delle, delle testimonianze. Se tu le hai magari ne, ne, ne parleremo. No, io volevo, ok, ne volevo, no, io invece volevo chiedervi, prima di salutarvi... Cosa, cosa dite del silenzio così come l'hanno definito di Bruxelles dall'Europa per la vittoria appunto del centrodestra e in, in specifico modo di Giorgia Meloni, vi chiedo un intervento un po' più breve Fabio e poi Giancarlo ancora ecco questo mi ha fatto arrabbiare, nel senso non mm. il silenzio ma quello che aveva detto la Fonterlion prima ah prima, certo, certo il silenzio di oggi è la logica conseguenza di quello mi ha fatto arrabbiare perché eh, il eh, l'Europa non, non, non deve influire sulle ...sugli stati membri, cioè sulle politiche interne degli stati membri. Il fatto che la von der Leyen, prima del voto, sapendo perfettamente che avrebbe influenzato il voto... per ...quanto gliene fotta la gente italiana della von der Leyen, cioè poco... Eh, ...abbia detto che, eh, noi lavoriamo con tutti, ma se dovesse esserci un rischio Orban... ...potremmo già sapere come intervenire, questa cosa qua non va affatto bene. questa cosa qua non è che danneggia la Meroni in Italia, perché come dicevo... ...la gente italiana non gliene frega niente di quello che dice la von der Leyen, ma danneggia il concetto di Europa in Italia eh, e certo. il silenzio di oggi Sono è un silenzio che fa il paio con quell'altra roba là però poi non vi lamentate a livello di burocrati europei se quando poi arriva la Meloni in Europa comincia a dire no così e no cosà perché non è che l'avete trattata per bene bisogna avere rispetto di tutti la Chiesa Cattolica ha sempre rispettato, sempre, più o meno sempre, dalla morte della Dicin, in poi, ha sempre rispettato chiunque si sia avvicendato al governo italiano. Non è che ha invocato è eh, uguale l'Europa, Che fai? Abbiamo finito okay. con la Chiesa Cattolica, cominciamo con l'Europa? Non credo. Ok, Giancarlo, cosa ne pensi dell'Europa? No, io sono d'accordo. Io eh. sull'Europa non sono molto clemente, insomma, ma per come è impostata, non sull'Europa, in quanto istituzione ovviamente, per come la vediamo. Allora prego, Giancarlo. Ma semplicemente la von der Leyen <ride> ha detto quello che, che è, il, è il suo pensiero, quindi eh, siamo noi che riteniamo che ci fanno credere che l'Europa è l'Europa buona, che ci dà i, i miliardi, eccetera. Nella realtà l'Europa è questa cosa qua. È quello che ha detto la von der Leyen, cioè in pratica la von der Leyen ha detto: se votate come diciamo noi, va bene, se votate in maniera diversa dalla nostra, voi non siete eh, democratici e quindi vi, vi penalizzeremo. Eh, il, il fatto è che queste. Eh, così queste minacce possono andare a Orban o alla Polonia perché prendono molti più soldi di quanto loro danno all'Europa all all'Italia molto di meno perché noi diamo all'Europa un sacco di soldi e ne riceviamo molti di meno di conseguenza uh -huh. E di conseguenza sono minacce che non... Ha... ma è così ha, ha calato la maschera la, la von, der, la von der, Leyen. der Leyen sì, sì, Mi no ah, niente di meglio. diciamo che poi avevo anche dei messaggi dei giorni scorsi dei nostri telespettatori che commentavano proprio questa presa di posizione da von der Leyen velocemente leggo eh, so, stanno scrivendo molto, non ho nulla contro la Meloni ma penso sia facile prendere i voti quando sei all'opposizione vabbè questo eh, fa parte del gioco, è ovvio che se sei all'opposizione si riesce di più ad attirare il consenso. Questa può essere considerata l'eredità lasciata dallo statista dell'anno Draghi, un po' provocatorio. Insomma, quindi e poi chi dice che era tutto nella, nella, appunto, già nella storia di quello che sarebbe successo. Insomma, avremo modo anche nei prossimi giorni di parlarne. Anzi, magari tra qualche giorno vi disturberò nuovamente per capire un po' quello che sta succedendo. Grazie Fabio Massa, grazie a Giancarlo Marcotti per essere no. stati con noi. Grazie, a presto.